numeri appunto positivi che riguardano anche il nostro indice, il Mib, però non dobbiamo comunque dimenticare lo scenario in cui continuiamo a navigare soprattutto con ecco nel nostro paese tra eh, la crisi energetica e naturalmente anche la formazione eh, del nuovo governo che ha le prese con questi nodi non solo politici ma anche eh, economici e ecco ti chiedo se secondo te l'Italia se il nostro paese, se il governo che presto ecco, si insedierà ha gli strumenti per affrontare e uscire quindi positivamente da questa situazione. Eh, sarà importante la composizione di quello che sarà il governo uh -huh. e lo stanno aspettando tutti, l'agenzia di Rati Moody's non si è espressa venerdì scorso proprio perché si vuole capire la composizione di questo governo e di quelli che quindi di conseguenza saranno i rapporti con l'Unione Europea, abbiamo visto insomma il PNRR, i benefici che ha avuto l'impatto sull'economia italiana, quindi necessita di essere portato avanti, eh, lì si vedrà lì quello che sarà. la sensazione parlo di sensazione che i rapporti resteranno buoni almeno in una prima fase poi vedremo almeno la sensazione da quello che trapela da quelli che possono essere anche i nomi eh, nei dicasteri quelli più importanti mm -hmm. soprattutto quello economico certo. Dovrebbe esserci una certa continuità col precedente col governo attuale, che è ancora quello in carica di draghi, e quindi dovrebbe confermarsi questa, questa buon, buona relazione con l'Unione Europea. Diciamo. Eh sì, anche se appunto oltre alla relazione con l'UE, dobbiamo ovviamente considerare altri fattori, ci sono state le parole di Bonomi che abbiamo commentato anche sulla la necessità ecco, di rivedere alcune promesse mirabolanti che sono state fatte in campagna elettorale su FlacTrag tax e prepensionamenti e poi naturalmente anche il caro energia con le bollette che sono schizzate davvero alle stelle per le famiglie e naturalmente anche per le imprese già abbiamo avuto una brutta sorpresa sui dati di settembre chissà che cosa ci attende per quanto riguarda i rincari eh, ad ottobre e quindi ecco queste sono eh, tutte questioni appunto che il governo si troverà ad affrontare eh, senza dover poi pesare sulla finanza pubblica perché lo sappiamo l'Europa non vedrebbe affatto di buon grado un, uh, un aumento ecco, ancora ulteriore uh, della spesa pubblica Renato. E abbiamo avuto l'esempio dall'Inghilterra. Eh sì, abbiamo avuto l'esempio dell'Inghilterra assolutamente. Eh sì. Il UK che sembrava molto simile all'Italia al caso inglese e quindi eh, riguardo alle bollette sì, io che sono in Puglia si è parlato molto durante lo scorso weekend di quella catena di hotel che sì? è costretta sì, sì, a sì. chiudere proprio per quella bolletta di 500 mila euro ed è una triste realtà non solo ovviamente in quel contesto. Contesto alberghiero, ma in tantissimi altri piccoli negozi qui nella mia città, ma non solo, insomma, è incredibile, ci, ci stavamo riprendendo dalla pandemia, mm. è una mazzata peggiore, cioè ancora non lo so. Speriamo che si riesca a trovare un modo per alleviare eh, la situazione di queste aziende che si trovano a fronteggiare questa imprevista inflazione a questi livelli così rapidamente pure. Mm, eh sì e ricordiamo anche l'ultimo dato 8,9 insomma siamo ad una percentuale che continua a salire non siamo ancora a livello della Gran Bretagna che è in double digit come dicono appunto loro ovvero come i tedeschi cifra. diciamo esatto, i tedeschi sì, sono sì, già al sì. 10% Eh sì già al 10%, noi insomma ci stiamo avvicinando pericolosamente. L'Italia sicuramente si trova a fronteggiare un, un, nuovo, eh, un nuovo evento che è quello della politica che ha decisamente voltato pagina e quindi l'elezione della Meloni è un segno di discontinuità fortissimo. Mm -hmm. La stessa Meloni... Eh, ha dichiaratamente detto che non ci saranno inciuci col governo Draghi però non so quanto questo a lei possa portare vantaggio quindi eh, prima di fare dichiarazioni del genere io attenderei la composizione del governo per sì. capire eh, che forza eh, e che impatto il nuovo governo può avere sulle sorti dell'Italia, è vero è che l'Italia si trova di fronte a un'impresa difficilissima quello di creare credibilità con una nuova compagine politica che al governo non c'è mai stata perché comunque la Meloni è di destra è una destra un po più a destra rispetto a quello che era il centro destra di Berlusconi quindi questo sicuramente potrebbe influenzare i mercati azionari che storicamente preferiscono la sinistra è strano questo ma è vero e sicuramente questo potrà come dire creare um, un, un, un primo timido approccio uh, da parte delle altre nazioni rispetto all'Italia quindi non possiamo fare previsioni fino a quando la Meloni non si metterà in gioco e il primo, la prima partita la giocherà proprio con la scelta di governo ovviamente io non vorrei essere al suo posto perché dopo due anni di Covid e lockdown dopo mh, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina dopo la crisi energetica e diciamo è durante un aumento dell'inflazione quindi con la scarsità del reperimento della liquidità, io non vorrei essere al suo posto e non so se lei si è ancora resa conto di che eh, forte eh, come dire come dire bagaglio ah, sì. di responsabilità bagaglio di responsabilità lei ha ereditato dal governo Draghi che fino a prova contraria ha saputo gestire e sta gestendo anche in questi giorni al, al meglio la bacchettata nei confronti della Germania, Draghi se la può permettere non so se poi permetteranno alla Meloni di bacchettare le altre nazioni